E' già studiato, credi è tutto calcolato, a volte il mondo programmato L'ignoranza l'arma dello Stato che ci uccide col mandato, comandato da mafia e politica La critica ricade su una crisi critica che il giornalista amplifica Per vederci tutti i dubbi in questo poco Le leggi sono i dati di sto gioco, la tua mente è il mezzo per raggiungere lo scopo E solo dopo scopro di essere parte di un progetto improprio dove tutti abbiamo un ruolo Le nostre mani sporche come tutti quanti, il nome di Stefano Cucchi, Bifo, Controbaglio e tutti stessa e non un basta una lettera di scuse messa, quell'inchiesta qui l'inchiesta è più che aperta, è più che certa che la vette la vendete, e che la verità verrà scoperta certa, non funk denuncia con la penna e con la mente, 1-3 uno, 1-2, uno, con la rabbia, veste e merde